Il legame tra snowboard e il surf è del tutto evidente. Era infatti il 1963 quando l'ingegnere Sherman Popper, per far giocare i suoi figli, creò un attrezzo simile a una tavola da surf con una cordicella sulla punta. Era appena stato inventato lo Snurfer, ossia lo Snow Surfer, l'antenato dello snowboard. Gli affari crebbero a tal punto che egli vendette il brevetto alla Brunswick, che ne commercializzò il prodotto fu subito un successo, conquistando gli Stati Uniti. Qualche anno dopo, era il 1977, questa tavola arrivò nelle mani di Jack Burton Carpenter, che ne rivoluzionò la struttura. I modelli di Burton erano costruiti in legno di acero laminato, con attacchi in gomma regolabili e muniti di una superficie antisdrucciolo, e rappresentavano una notevole evoluzione rispetto ai primi Snurfer. Nello stesso periodo, l'ingegnere newyorkese Milovic, fabbricò nuovi prototipi, registrando nel brevetto come Winter Stick. Le tavole di Milovic furono prima in legno resinato, ma risultarono essere troppo fragili, quindi vennero modificate aggiungendo la fibra di vetro. Un altro importante pioniere della produzione di snowboard è stato Tom Sims con lo Ski Board, ossia una tavola di plastica sagomata incollata su uno skate. Le successive evoluzioni portarono la Sims a vincere i primi mondiali di snowboard del 1981 in Colorado. La svolta decisiva arrivò negli anni Ottanta, quando Jack Burton, ispirandosi alla tecnologia dello sci, introdusse una soletta in P-Tex, con strati di legno laminato e lamine, commercializzando i primi snowboard simili a quelli moderni. L'evoluzione dei materiali, la progettazione di lamine e attacchi sempre più affidabili, portarono alla affermazione dello snowboard fin dalla metà degli anni Ottanta. In quegli anni la produzione di Apocalypse Snow, il primo videofilm sullo snowboard, innescò una reazione a macchia d'olio che fece diffondere questa disciplina fra tutti gli appassionati della montagna. In quegli anni lo snowboard si affermava anche in Italia. Insieme a Pietro Colturi, oggi country manager Burton Italia, ma anche campione di snowboard negli anni 1980-2000, ripercorriamo le tappe e l'evoluzione di questo spettacolare sport. Allora, Innanzitutto tutto quello che arriva dall'America in quegli anni lì era sempre più affascinante. La libertà, Uh, la possibilità appunto di, di surfare la neve, perché lo snowboard nasce dal, dal, diciamo, dal surf di base, per cui le prime tavole, qua dietro ne abbiamo alcune, addirittura non avevano gli attacchi, avevano una sorta di, di laccio per gli attacchi perché si andava in neve fresca, per cui era un gesto da fare sulla neve, tecnico, ma completamente diverso perché la trasferitabilità dello sport gli dava questa emozione del surf. No, allora noi siamo andati in America eh, come vera avventura, nel senso che eravamo 18 anni, per noi era, era proprio la prima esperienza, facciamo delle immagini di repertorio che sono esattamente di quell'anno, dove il Colorado e arrivare in America era, era un sogno per noi, per cui sì, cavalcare questo nostro sogno, il fatto di essere in mezzo a questo ambiente completamente diverso, la, la surfata classica, il mondo diciamo, fest, un po' più festaiolo, diciamo con un certo professionismo chiaramente perché le gare sono sempre professioniste ma tutto il contorno era un po' meno diciamo meno pesante da un certo punto di vista per cui era molto affascinante frequentare questi ambienti. All'inizio le vedete qua appese al muro erano uh, delle semplici tavole di legno per cui legno con una sorta di attacco all'inizio era in gomma addirittura delle strap evoluzione. Poi, grazie chiaramente alla, alla tecnologia nel mondo dello sci, uh, lo snowboard si è evoluto e abbiamo usato gli stessi materiali di, di, diciamo, della costruzione, per cui dal carbonio alle solette in p a tutta la, la parte diciamo, più innovativa della, dello sviluppo dei materiali. Per cui oggi una tavola è costruita uh, più o meno come un paio di sci, cioè, le stesse tipologie di acciaio di amine, lo stesso. Uh, tipologie di, di anime interne e quant'altro, per cui no, non c'è una grossa differenza, se non ovviamente la forma e l'uso. Ripeto, nello snowboard esistono vari sport all'interno dello snowboard, ma la specialità è questo sport, dal freestyle appunto per cui tavole con la punta e la coda rialzata, tavole invece più prestazionali da pista con le punte di code ribassate, fino alle tavole classiche per le specialità alpine per cui gigante parallelo, che sono tavole che assomigliano a, un, a uno un po' più come qua dietro ce ne abbiamo una di fianco. Ricordiamoci, all'inizio lo snowboard era una moda, eh, in, diciamo, di, di colori, cioè arrivato lo snowboard ha portato appunto queste tendenze dal surf, dal mondo della spiaggia, per cui è arrivato un mondo colorato, per cui un modo di vestirsi completamente diverso. L la vera differenza è dallo snowboardista rispetto al settore è proprio come uno si, si attrezza per andare in montagna e il, il fatto dei colori e dell'abbigliamento stesso più largo e quant'altro. Per cui lo snowboard ha creato una tendenza. Questa tendenza poi si è sviluppata, si è affinata da un, sia nel mondo tecnico che nel un mondo diciamo, abbigliamento apparel normale, ma molto contraddistinta, per cui si capisce fin dall'inizio il partecipante, diciamo, l'utente finale che sia è un snowboardista rispetto a... Questo ha creato, come detto, un trend e ha creato un settore di mercato nuovo che con il piano, con gli anni, anche lo sci, eh, con lo sci freestyle il freeride si sono avvicinati per cui è una comunità un po' più allargata, diciamo. prima la differenza era sostanziale, oggi invece diciamo, viviamo gli stessi, gli stessi snow e le stesse piste alla montagna, per cui non c'è nessuna differenza dal punto di vista diciamo della, della, della coesione, degli sport e quant'altro, però eh, la, lo snowboard rimane, rimane chiaramente legato alle sue origini per cui eh, un'alternativa a quello che si può fare in montagna. Oggi un livello altissimo come tutti gli sport, se vediamo le gare di snowboard degli, degli atleti, eh, dal freestyle appunto a tutte le discipline, al borde cross all'alpino, si vede un'evoluzione continua. Uh, soprattutto nel mondo freestyle, che è l'essenza di, di questo sport. È nato appunto sulle onde, è nato sulla, sulla libertà, salti e quant'altro sono la massima espressione. E diciamo con le Olimpiadi, grazie alle Olimpiadi, grazie a tutta l'evoluzione del mondo delle gare, oggi possiamo rapportare tranquillamente l'atleta professionista di snowboard a qualsiasi altro professionista della montagna il mondo dello snowboard è uno sport giovane che è in continua evoluzione come vi ha raccontato Pietro si è partiti su un'ottica molto vicina allo sci quindi con le gare di, di gigante, di slalom quindi con lo stesso principio per poi avvicinarsi a questo mondo del freestyle con piccole strutture, piccoli al pipe dove bisognava esibirsi dei trick o appunto far vedere il proprio stile. E nel mio piccolo, io sono nella scena da una decina d'anni, ho potuto vedere questa evoluzione che continua a crescere e le evoluzioni stanno diventando incredibili e solo da quando sono io si pensavano cose che sono impossibili, che, che, sono, che devono essere impossibili e che anche nella mia testa erano impossibili e invece che adesso magari faccio con molta scioltezza quindi è, è un po' anche il bello di questo sport che ogni anno guardando le gare vedi proprio questa incredibile evoluzione che continua a avvenire nelle, nelle manovre e anche nelle, nelle strutture usate appunto in gara. quindi nelle, in salti fatti in modo diverso in piccoli particolari e nella crescita di atleti anno per anno. Sì, anche quando abbiamo iniziato noi erano pochissimi gli atleti e io non ero tra quelli sicuramente che riuscivano a interpretare tutte le quattro discipline perché il freestyle è freestyle cioè mentre il gigante, lo slalom e eh, anche c'erano le gobbe al tempo, al posto di altre discipline, e potevano, potevi primeggiare la SPI per un'altra disciplina, come paragonare diciamo, dallo sci, eh, lo sci classico al, al salti, al trampolino col salto quasi, per cui mh, è quasi impossibile avere gli stessi atleti. Oggi è totalmente impossibile, oggi diciamo che chi fa freestyle fa freestyle, chi fa alpino fa alpino, e c'è questa nuova specialità, non è nuova però si sta sviluppando sempre di più che è il border cross che è un mix delle due, cioè eh, rappresenta sia la, la, la, la capacità di gestire la tavola in curva per cui un'alta una, un prestazione di, di snowboard tecnico con la capacità anche di affrontare dei salti molto importanti l'anno migliore della neve con l'anno del lockdown per cui siamo completamente bloccati dal punto di vista degli impiantisti dell'impiantistica, però cosa sta succedendo? Che uh, si è un po' tornati indietro di tanti anni dove c'è la gente che risale con tutti i mezzi della montagna pur di, pur di praticare lo sport amato, per cui da, da, dallo sci, all'alpinismo, alle ciaspre e quant'altro anche lo snowboard beneficia di questa, uh, di questa diciamo nuova opportunità, per cui con queste tavole che si chiamano split, sono Fisicamente delle tavole che si dividono in due, si montano gli attacchi diciamo in senso longitudinale la tavola, si mettono le pelli e si risale la montagna. Arrivati in cima si unisce la tavola e, e poi si scende esattamente con la stessa sensazione e, uh, e, diciamo, e, e gioia che si ha con una tavola normale. Il... Questo lockdown ha cambiato anche il modo di vivere il nostro snowboard credo, infatti si è visti tantissimi appassionati che hanno preso uno strumento nuovo che è lo splitboard e sono andati con le pelli di foca fino in cima alla montagna per poi godersi una discesa su neve fresca su pista battuta. Anch'io nel mio piccolo nei momenti di di tempo libero mentre ero a casa a Campiglio uh, in questo fantastico dicembre che continuava a nevicare ogni momento che potevo prendevo la mia split andavo sulla montagna e mi facevo una, una discesa in, in elefresca. fresca la cosa bella della split secondo me è che oltre a goderti la salita ti devi veramente concentrare sulla discesa perché non ne hai 20 come con gli impianti ne hai solo una e te la devi godere al massimo quindi magari pensi un po' di più rifletti un po' di più ti fermi una volta in più ma ti godi al 100% lo snowboard e, e le emozioni che questo sport ti può dare Ciao a tutti, sono Ivan Baldi eh, sono un istruttore nazionale di snowboard e aspirante a alpina per quanto riguarda la sicurezza l'attività del freeriding e della splitboard comunque eh, richiede sicuramente eh, molta esperienza molta conoscenza anche capacità di valutazione del, delle sulle, mh, condizioni della montagna condizioni della neve e dobbiamo comunque sempre portarci eh, con, portare con noi il kit di autosoccorso in Valanga che è composto da Arva Pala e Sonda e eh, eventualmente anche che comunque è una, sicuramente un'attrezzatura consigliata tutti quanti uno zaino airbag che è un sistema di protezione attiva che in caso di valanga sostanzialmente può limitare il, il seppellimento. Io ho iniziato a fare snowboard in una maniera molto più freestyle di quella che, la fa quella che ho eh, in questo momento, di quella che faccio adesso. E Questo perché eh, all'inizio lo snowboard era un mix di avventura e di, di test, di prove su, su noi stessi, nel senso che comunque si provavano delle, dei trick, si riuscivano a chiudere, non si riuscivano a chiudere, ehm, eravamo più una community che cercava di gestire al meglio la, il fatto di, di provare un attrezzo che era nuovo in realtà. Io mi sono evoluto nel freeride negli ultimi 15 anni, ho partecipato a una serie di gare importanti, gare di freeride ad un certo livello, e questo mi ha permesso di capire e percepire anche in che maniera il mio snob dovesse, in quale direzione dovesse andare. Mi sono, come dire, mi sono specializzato nel freeride, e il free deve essere ricercato, cioè una, una, una maniera di, di, di affrontare lo snowboard totalmente differente, non è soltanto impianto e poi scendo. Ecco che la speedboard, questa tavola che si divide in due, che mi permette di salire con le pelli da foca, con questi attacchi che hanno un'evoluzione un fantastica per me, a mio avviso, nel senso che mi danno una mano a raggiungere comunque quei luoghi in cui io difficilmente andrei in una maniera rapida e veloce e con le stesse caratteristiche di difesa di una tavola solida, nel senso che comunque quando accoppio la tavola ho quasi le stesse sensazioni di una tavola normale. Diciamo che per me salire, arrivare, dove devo arrivare, che poi non è necessariamente una punta, ma è un luogo in cui io posso, dal quale posso poi creare la mia linea. Ecco che... Io non mi definisco diciamo, un alpinista, sono più che altro proprio un freerider perché eh, per me l'obiettivo non è salire, non è arrivare in cima a qualcosa, ma è trovare un luogo in cui disegnare una linea nuova.